Me l'avete chiesto più del video sul mix. Ci siamo, ci siamo. Mixiamo, ci siamo. Mixiamo alla easy. Ok, il pezzo che ho preso in considerazione è 48 ore. Infitto con sfere e basta. Abbiamo preso più che altro la parte del ritornello. Perché è dove si sommano praticamente le voci alte. Dove c'è lavoro di armonia, riverbero. Dove c'è. Tutto. Quindi ehm, vi faccio vedere quello che ho fatto per passare da Vorrei che i miei giorni durassero 48 ore perché no non mi basta più la metà Mamma stai tranquilla sto mettendo tutto a posto Penso a come vivevo sti sì, fino a pochi mesi fa allora no E allora no A questo Torniamo su con il volume del beat Ora che i miei giorni durassero 48 Ora perché no non mi basta più la metà Mamma stai tranquillo sto mettendo tutto a posto Penso a come vivevo si sì, fino a pochi mesi fa Allora no Vedere man mano tutto quello che ho fatto. Un breve racconto mentre disattivo tutti i plugin. Ho avuto la difficoltà dell'attrezzatura. La voce di Easy è stata registrata proprio così molto medioso. Quasi addirittura delle frequenze che io tolgo loro l'hanno tenute, sono state accentuate. E vi faccio vedere tutto il percorso che mi ha portato alla ricerca di quel tipo di suono. Vediamo come suona Easy. Ho fatto prima le sporche questa volta, perché sono... ricoprono un ruolo molto importante e volevo dare una caratteristica particolare a loro sentiamole e allora no. e allora no. prima cosa che ho fatto è stato mettere un gate perché eh, ho avuto l'intenzione di saturare molto le voci quindi avevo bisogno di una pulizia massima il silenzio, diciamo, della registrazione allora no. tutto questo rumorino qua per capirci l'ho eliminato del tutto. Dopodiché autotune, stavolta con i real time perché eh, sentivo di più la caratteristica del real time sulla voce di Easy e ho usato lui in F minor. Sessione impostata come vedete 150 bpm, anche se... Poi ci arriveremo al delay, gli ho dato un pochino di più per non andare metricamente a rompere le scatole fra le parole, quindi fra il rappato e la ripetizione del delay. L'ho sfalzato un pochino, ci arriviamo. Allora, quindi prima cosa è stato pulire la traccia e mettere l'intonazione. Subito dopo abbiamo messo un compressore, l'equivalente del CLA2A, per appiattirlo, perché sentivo che la voce non usciva fuori con dei picchi, soprattutto sull'attacco, quindi volevo una roba più lineare possibile. Senza? Sentite e allora com'è prepotente? Così viene tranquillizzato un po'. Ho portato sul tutto... L'ho praticamente spianata un pochino. Equalizzatore. Abbiamo levato quello che non ci serviva. Vi faccio sentire con essenza. Ok, che le doppie di Easy sono molto più accentuate sulle alte frequenze. Dopodiché la famosa saturazione, come vi avevo detto. Ho usato quella della Softube perché mi piaceva particolarmente. Ci sentivo molto il timbro di Easy con, con questo plugin qua. Senza... con... E allora no! E allora no! E allora no! no! Poi ho messo un, un exciter, giusto per dare una schiarita sulle medie, per dare ancora di più quel timbro caratteristico delle sue doppie. Sentite come esce fuori eh, la voce media, non eh, alta, frizzantina come dico sempre, ma la parte più mediosa, quella che tendo sempre a rimuovere. E allora no! E allora no! E allora no! E allora no! L'accento ancora di più. Dopodiché ho fatto un altro controllo di transienti, quindi sull'attacco. Vedete che l'ho appiattito moltissimo e ho dato più sostegno, più pancia, così almeno si sentiva. E allora, normale, no, che saliva, sentiamo. E allora no, e allora no, e allora no. Senza? E allora no, e allora no, e allora no, e allora no. Il tutto entra in un riverbero costruito principalmente per questa traccia delle doppie riverbero che funziona così parte dopo 160 millisecondi perché la voce, la doppia è pulita il riverbero attacca dopo un po' ci ho studicchiato un pochino perché non riuscivo a capire come mai non mi tornasse il mio riverbero rispetto al suo semplicemente perché sentivo l'attacco dopo un tot e questa cosa qui mi sfuggiva quindi dopo un pochino parte con l'attacco e c'ha una coda non troppo lunga. Io dicevo ma come finisce dopo così tanto perché se metto una coda lunga non, non mi crea la stessa sensazione che hanno loro. Per questo motivo parte veramente tardissimo. Parte il coro, dopo parte il riverbero che rimane nel vuoto ad accompagnare la battuta del delay. Praticamente fa quello, fa sostegno al delay. Lo sentiamo. Sentite arriva dopo. È stato aggiunto un equalizzatore per pulire un pochino le, le zone dove non, non mi interessava sentirlo. Dove nemmeno in lui lo sentivo. Occupa meno spazio in sostanza. E in più gli ho dato un pochino di apertura stereo perché la sentivo anche nella sua. Poi ho cercato di emulare alla perfezione anche il delay, che come vi dicevo l'ho messo non a 150 precise ma a 153, un po' sfalsato. E cosa ho fatto? Ho tagliato poco poco le basse, per un discorso mio di fastidi, e anche le alte, perché nella, nel suo delay non ci sono. Battuta un quarto, di feedback l'ho messo molto corto, cioè la ripetizione del delay rimane veramente corto, fa quelle 1-2 battute di risposta e si, si stoppa. Lo andiamo a sentire? Ho tagliato una frequenza che mi dava fastidio e che in lui non sentivo Faccio sentire in solo il delay così almeno capite meglio E per ultimo ho messo un air compressor. Cosa fa l'air compressor in questo caso? L'ho messo con un attacco rilascio piuttosto proiettato sull'apertura, così che comprimendo tanto non si sente l'attacco, ma solamente la chiusura della parte che viene ripetuta. Questo perché lo stesso delay viene messo anche sulla strofa, essendo che ci sono più consonanti, il delay andava in ogni caso a rompere le scatole con l'inizio del delay e l'inizio della parola della frase successiva. Quindi così facendo, gli inizi vengono contenuti, compressi esce fuori solamente la chiusura delle strofe faccio sentire con essenza no no. sentite l'ultimo anche allora no come arriva dopo quindi adesso finito il lavoro che ho fatto sulle doppie passiamo alla strofa che le doppie sono importanti, ma la strofa un attimino di più cosa c'è stato fatto su questa voce? Allora sentiamo un solo lei che i miei giorni 48. Ho cercato vi ricordo un percorso che mi portasse la voce a essere mediosa perché Easy ha già comunque la voce un pochino più mediosa rispetto a quella di Hermes però anche la registrazione è stata fatta con strumenti tendenti a quel timbro lì Cosa che io non... cioè ho una roba totalmente diversa Quindi andiamo a sentire piano piano come mi sono avvicinato a quella roba E che i miei giorni durassero 48 ore perché no non mi basta più la metà primo passaggio la pulizia perché anche qui voglio saturare la saturazione se hai dello sporco di fondo lo tiri su ok quindi il gate 48, e l'auto perché no, non mi passa più la metà mamma stai tranquillo sto mettendo tutto a posto è uguale a prima, ok? Niente di, di particolare Iniziamo Saturazione Voglio levare un pochino di... È brutto a dirsi Però eh, il rimbombo della gola quel... Quella roba lì, ok? E che i miei giorni durassero 48 Ora perché no non mi basta più la metà Mamma, Sentite. sei tranquillo E ho accentuato laddove mi serve Laddove mi sentivo quella necessità E che i miei giorni durassero che non mi passa più la metà Mamma, stai tranquilla, sto mettendo tutto a posto Penso a come vivevo, sì, fino a pochi mesi fa, allora no e la voce si apre anche perché comunque stiamo pulendo una zona bassa e dando anche alle zone alte comunque equalizzazione dopo che ho fatto diciamo un primo posizionamento in quello che è più o meno la zona di frequenza di Easy ho fatto una pulizia delle basse frequenze una classica insomma senza girarci troppo intorno ho levato le basse frequenze andando veramente molto su in questo caso però mi serviva veramente avere un controllo più medioso rispetto a, eh, a sentire l'artista ok? La, la voce di Easy è molto molto dentro il beat, le basse si disperdono totalmente, esce fuori proprio a punta, come un iceberg, solo le medie. Ho pulito un pochino la zona delle medie perché andando poi dopo a eccitare quella zona, volevo che fosse comunque sia pulita di risonanze. Vi faccio sentire cosa ho tolto. <susurra> uh, quella roba lì? Mi passa più la... Mamma, stai tranquillo, e anche un po' le alte il... Praticamente per modellare niente di più Abbiamo messo un AirVox per dare più dinamica alla voce perché comunque stiamo perdendo In ogni caso quando tagli le basse la voce sparisce Deve stare bassa ma comunque si deve sentire e che i miei giorni durassero 48 ore perché no non mi basta più la metà crei quella voce mediosa dai prepotenza dai eh, dinamica spessore dai dinamica e spessore a una voce media ok e che i miei giorni durassero 48 con un sslq ho cercato ancora di più quella frequenza di easy la voce io ho fatto un sacco di comparazioni con, vedete qui, ho la traccia originale Con la sua voce, quindi quando è che sento la frequenza portante? La sento sulle 700, ok, bustiamola E mi ha aiutato, vi faccio sentire il con e il senza Sentite, è diventata più cupa nasale Schiariamola, ok, stiamo tirando su troppe basse e che i miei giorni durassero 48 ore perché no non mi passa più la metà Ok, adesso è solamente Mediosa, ci siamo, mi piace, è quello che cercavo Saturiamola E che i miei giorni durassero 48 ore perché no non mi passa più la metà Poco poco, Ma ma stai tranquillo sto mettendo tutto a posto Penso a come vi...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 Con un'altra equalizzazione ho cercato di dare e le levare laddove avevo bisogno di sentire di più e di meno la voce. E che i miei giorni durassero 48, ore perché no non mi passa più la metà, mamma stai tranquillo sto mettendo tutto a posto, penso come vivevo, Questi sì, fino a pochi mesi fa, allora no. Abbassiamo. E allora no. E e così facendo sono riuscito a soddisfare la mia frenetica indecisione su quanto sentire le medio frequenze finalmente perché io catene così lunghe sulla voce non le ho mai utilizzate e voi lo sapete passiamo alle parallele perché anche qui c'è da ridere prima e seconda parallela sono in corrispondenza di il riverbero che ho messo prima però come vedete ne ho messo solo metà e l'eco che ho messo di più rispetto alle doppie voci, ok? Da qui si passa a una compressione parallela, fatta con il class 76, che mi permette di impostare un attacco e rilascio veloce, e l'ho fatta in modo tale da tirare fuori un po' di aria. Vi faccio sentire. E che i miei giorni durassero 48 ore, perché no, non mi passa più la metà. Dopodiché ho stimolato delle frequenze precise sulle 7000 e togliendo eh, 4 decibel sulle 100, e che i miei giorni durassero 48 oh. Ho tenuto tutto sotto controllo con un DS E che i miei giorni durassero 48 Ore oh. E ho aperto un pochino l'immagine stereo per dare un pochino più di stereofonia alla voce E che i miei giorni durassero 48 Ore oh. perché no non mi passa più la metà Mamma stai tranquillo sto mettendo tutto a posto poi ho aggiunto un altro riverbero solamente alla strofa, un pochino più controllato. Vedete, un predilet cortissimo. Un... Una coda, diciamo, corta, perché comunque sia le code corte sono da 08, 09. 1 e 2 va più che bene. E che i miei giorni durassero 48 ore? Perché no, non mi passa più la metà. Mamma, stai tranquillo, sto mettendo tutto a posto. Penso a come vivevo, sti sì fino a solo dove mi interessa vi faccio sentire perché... piaciuto ok qui entra in gioco una roba super importante con un channel time ritardi destra sinistra di 5-6 millisecondi vedete è come se si creasse una doppia voce però con la principale, siamo in parallelo. Vi quora... faccio sentire solo questa. Saturata, così almeno ho una doppia voce fresca su, sui lati che i miei 48, Sentite arriva 48, Laterale, in più un Echo Boy uguale. Ma come vedete centrale, quindi non ping pong. Velocissimo, un sedicesimo. Questo per dare una voce ancora più spessa. Ve lo estremizzo, così sentite bene l'effetto. E, e, no, con... e come ultimo, un altro riverbero cortissimo, una stanza. E che i miei giorni durassero 48 Ora perché no non mi passa più la metà Mamma stai tranquillando Poi qui vedete una catena di master ma in realtà non è master È praticamente eh, un controllo che ho fatto anche con il beat Tutto insieme praticamente Vi faccio sentire E che i miei giorni durassero Qui ci ho fatto solamente degli interventi sulle medie per far uscire di più la voce Ho tagliato un po' il beat, i bassi erano troppo prepotenti E mi sembrano anche fuori scala, infatti è uscito fuori anche questo discorso su Telegram eh, Ho fatto sentire l'anteprima del mix Se volete anteprime, interagire con noi, trovate il link qua sotto in descrizione Vi aspetto lì prima cosa che ho fatto è stato dare una compressione, la sentivo molto compressa la canzone in sé che i miei giorni durassero 48 ore perché no, non mi basta più la metà ma stai tranquillo, sto Ho approfittato per dare anche un pochino più di volume per, per sentire un risultato un pochino più piacevole che i miei durassero. Durassero. Dopodiché con un mag ho dato ancora di più le medie, se vedete, un po' le basse e un pochino comunque sulle 2.5, anche qui 2005. Vi faccio sentire la differenza con e senza questo e che i miei giorni durassero 48, ore perché no, non mi passa più la metà. E questo, ragazzi, mi ha svoltato praticamente tutto. Adesso è veramente mediosa la voce. È molto easy, sentite, con essenza. E che i miei giorni durassero 48, ore perché no, non mi passa più la metà. Perché no, non mi passa più la Quella roba lì lo dà a lui. E che i miei giorni durassero 48, ore perché no, non mi passa più la metà. Mamma. Spero che eh, riesco a farvi capire quello che dovete sentire realmente Dopodiché ho messo un multibanda per tagliare un po' e comprimere delle zone specifiche E che i miei giorni durassero 48 Ora perché non ho, mi basta più la metà Mamma stai tranquilla sono... Qui ho tagliato di brutto eh raga Ora perché non ho, mi basta più la metà Mamma stai tranquilla non come vivevo fino a Perché i miei giorni durassero 48 Ora perché no, non mi passa più la metà Sentite anche il pianoforte Com'è meno invadente adesso Perché i miei giorni durassero 48 Ora perché no, non mi passa più la metà Rimane solamente eh, la percussione Cosa che si sentiva anche nel beat originale Alla fine ho, oh, guardate, importantissimo Ridotto l'immagine stereo Perché la sentivo molto mono la sua i miei 48, Molto più mono ma è molto più compatibile con il pezzo originale E vi faccio sentire con essenza di nuovo tutti gli effetti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 0.48, ora perché no, non mi basta più la metà. Mamma stai tranquilla, sto mettendo tutto a posto. Penso come vivevo se sì, fino a pochi mesi fa. Allora no. E allora no. E allora no, e yeah. allora no. E questo è tutto. È stata. Difficile fare easy Ecco perché lo stavo eh, accantonando un attimino Lo stavo evitando Vi invito a lasciare un commento qua sotto Che ho scritto quale tipo di mix volete vedere nel prossimo video A seguirmi su Instagram Trovate tutti i link in descrizione Importante come dico sempre Se volete approfondire di più le tecniche di mix E riuscire a mixare le vostre voci I vostri beat da prod Che si sentono veramente bene Ma bene bene Trovate qui sotto in descrizione Il link a Patreon Dove tengo tutte delle lezioni Su come mixare bene delle voci Dei beat Ci sono quasi 30 video video di Jamal, li pubblico 5 o 6 al mese, tutto a un euro, quindi mi offrite un caffè. Io vi ringrazio veramente perché grazie a Patreon ho la possibilità di continuare a fare quello che sto facendo, quello che piace sia a me che a voi, portare contenuti strafighi e... boh, curiosi. Ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi, statemi bene. E che i miei giorni durassero 48 ore perché no non mi basta più la metà Mamma stai tranquilla sto mettendo tutto a posto Penso a come vivevo si sì, fino a pochi mesi fa allora no